Soprattutto vanno a indagare i luoghi di frontiera dove il linguaggio si incrina, dove le storie individuali eh, possono contrastare. Un salto di qualità eh, nella criminalizzazione della solidarietà, nella diffusione di un clima radicalmente ostile eh, ai migranti.